Perché oggi le tecniche per poterci arrivare sono molteplici, in realtà è diventato quasi un lavoro cercare lavoro e quindi fondamentalmente crediamo che rendere consapevoli i giovani che fanno l'università un che ha due passi dal bla bla e quindi la sala è piena per quello anche forse, oltre all'interesse, è fondamentale. E quindi per non far sì che non si scoraggino, ma anzi utilizzino il web come un'opportunità. Allora un'opportunità, un'opportunità che viene data ai giovani, soprattutto ai precari,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 Sostanzialmente questo è lo scopo di generazione P, dare voce a chi non ha voce nella realtà quotidiana. Ecco, è un'ultima battuta. Quali sono eh, le paure, quali sono i problemi più grandi che i giovani eh, esprimono, i precari esprimono attraverso il tuo blog? Ma eh, Diciamo che il problema del, del precario è che l'unica certezza è l'incertezza. Quindi la difficoltà di, eh, comunque di trovare lavoro retribuito e quindi soprattutto questo aspetto che spesso proliferano tan tanto volontariato, tanti stagi gratuiti. Quindi trovare un lavoro ma soprattutto che sia retribuito. Ok, grazie.